ciao a tutti sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale eh, in questo video voglio fare eh, voglio realizzare insieme a voi eh, una, un trasferimento su stoffa utilizzando questa carta eh, vi dico vi prometto che non l'ho mai fatto nel senso che non è da un po' che avevo comprato questa carta ma eh, il tempo proprio non ce l'ho avuto per per, per fare delle prove, quindi ho deciso eh, di farlo direttamente insieme a voi e vediamo un po' quello che, quello che viene fuori allora io ho deciso di eh, trasferire il tutto su una shopper di cotone bianco eh, che avevo già in casa eh, per vedere un po' come rimane l'effetto e utilizzerò eh, la, questa pres piccolina di Cricut, di Cricut che mi è arrivata eh, come regalo e che avete già visto nel video in cui ho spacchettato il plotter a taglio della Cricut era un'offerta che avevano fatto forse per la festa della mamma adesso non ricordo bene il, il momento comunque avevo acquistato il tutto in quel momento ed in regalo c'era questa pressetta ahimè neanche questa sono ancora riuscita ad utilizzarla volevo fare tante prove ma eh, tra il lavoro l'impegno inutile che vi sto a spiegare tanto siamo messi tutti nella stessa situazione e non sono riuscita e quindi ho deciso di utilizzare questa per fare il trasferimento di oggi però come dico sempre, eh, quando non si hanno le cose c'è sempre rimedio, perché in questo caso io utilizzerò la pressa di Cricut Mini per far la prova, ma voi potete tranquillamente utilizzare il vostro ferro da stiro. Mi raccomando, l'unica accortezza, non dovete utilizzare il vapore, ma dovete utilizzare il vostro ferro da stiro al massimo della temperatura con il vapore disattivato e avrete lo stesso effetto di quello che avrò io e adesso vedremo, vedremo quale sarà. Allora, ehm, dunque, ehm, io ho utilizzato questa carta, questa carta che ho preso su, che ho comprato su Amazon e trovate il link della carta nel nella descrizione dell'info nell box del video trovate il link ai prodotti da me preferiti ho inserito anche questa carta ed è una carta che serve per appunto trasferire le immagini stampate con mi raccomando un aggetto di inchiostro, perché praticamente è la stampante che eh, bisogna utilizzare per stampare le immagini da trasferire e io ho stampato con la mia eh, con la mia stampante che è una eco tank della Epson la 7007 una stampante che ho comprato eh, un, un po' di tempo fa non so se ve ne ho già parlato ma anche eh, la stampante che ho del, anche appunto della stampante che ho comprato sono veramente contenta è una stampante con eh, diciamo i serbatoi per l'inchiostro quindi è una stampante che ha un costo iniziale abbastanza elevato ma eh, per me che stampo tanto e vi assicuro che di carta ne ho stampata tantissima e i, miei, i miei livelli di inchiostro sono, si sono mossi appena appena quindi sono veramente veramente contenta immaginate che quando io eh, per esempio disegno la carta digitale anche se eh, parto da dei, colori, ehm, da dei colori che ho già eh, definito. Eh, vabbè adesso non sto a, a, a spiegarvi il discorso colori magari se, se vi interessa me lo chiedete lo posso anche fare però voi sapete che eh, allora quando si disegna si può partire da, una, da un colore che si prende dalle tavolette dei programmi grafici eh, che sono con varie tonalità ci piace un colore lo vediamo sul monitor e prendiamo quel colore e facciamo il nostro disegno peccato che tra quello che vediamo dal, sullo schermo del nostro monitor a quello che stampiamo può esserci tanta differenza questo perché innanzitutto i monitor se voi non avete come anch'io non ho in casa io ce l'ho in ufficio per questo vi dico che eh, la differenza è sostanziale ma eh, se ci sono dei monitor particolari ehm, che vi permettono hanno una, una tipologia di, di tecnologia particolare che vi permette di vedere sul monitor il colore effettivo che poi viene stampato eh, però è il caso di, eh, diciamo, dei monitor particolari, lo standard dei monitor non, non è proprio così quindi voi quello che vedete sul monitor non sempre vi è quello che vedete in stampa non so se voi avete già provato a fare cose di questo tipo in caso, scrivetemelo nei commenti quindi volevo sem semplicemente dire che nonostante che io invece parta da dei colori che ho già in mente che sono appunto io parto generalmente da dei colori pantone per esempio che sono un, una tipologia di, di, di, colo, di colore che si può valutare su una tabella decido di usare quello e associo subito quel colore magari come base alle carte che sto, che sto disegnando no? però una volta che poi mischio più colori metto le immagini una cosa e l'altra faccio più stampe per vedere se il risultato che ho ottenuto è quello che voglio proprio io o quello che mi piace per realizzare poi i pacchetti digitali quindi vi assicuro che di carta ne stampo veramente tanta e nonostante tutto i miei serbatoi sono lì quasi fermi e questa è veramente una gioia quindi tutto ciò per dirvi che io ho stampato il mio eh, il, il mio foglio che è questo ve lo faccio vedere io l'ho già stampato con la mia ecotank Tank della Epson 7007 allora io ho stampato una pagina del mio kit digitale lavanda perché voglio provare a fare una cosa che vi dico non so se funzionerà ma la facciamo insieme indipendentemente dal risultato che viene sapete anche voi se potete farla oppure se potete non farla e cioè se voi leggete le istruzioni della carta eh, vi dice di stampare il disegno che volete stampare e poi di lasciare un bordino di circa mezzo centimetro intorno al disegno della carta bianca eh, prima di andare ad imprimere sulla stoffa, tanto il bordino bianco appunto non verrà non verrà trasferito. Io invece voglio fare un'altra cosa. Allora, io voglio provare proprio a strappare la carta in questo modo qui, non lo so se sto facendo una cosa, boh, che ha un senso per questo tipo per questa tipologia di, di lavoro oppure no, però io voglio provare a farla quindi io strappo la carta in questo modo voglio, voglio prendere diciamo questo solo questo disegno però mi piacerebbe appunto che sul, sulla mia shopper il disegno non fosse proprio perfettamente delineato ma vorrei l'effetto che viene appunto come quando andiamo da buona scrapper a incollare la carta strappata su altra carta, perché a me l'effetto piace proprio tanto e voglio vedere se viene lo stesso. Quindi, boh, magari sto facendo una cosa che non ha senso, ma io ci voglio provare. Quindi, vedete che ho strappato il mio bordo. Quindi, intanto, vado ad accendere. Sì, adesso vediamo eh, perché non l'ho mai usata allora l'ho accesa è diventata arancione adesso io voglio che arrivi al massimo del suo calore quindi dovrò aspettare immagino che si accendano tutte e tre le ondine. quindi aspettiamo un attimino non so quanto tempo ci mette speriamo che non ci metta troppo e vediamo un attimino come imprimere questo, ehm, questo particolare che ho strappato allora intanto vi do due specifiche importanti su come utilizzare questa carta perché allora intanto come vi ho detto è, eh, è da utilizzare con l'aggetto inchiostro. nel frattempo guardate è diventato verde il primo, la prima ondina quindi dobbiamo aspettare che diventano verdi tutte e tre allora una cosa importantissima quando stampate per eh, trasferire su questa carta dovete impostare la stampante su carta normale senza dare nessun tipo di carta particolare e poi stampare con una risoluzione normale o media quindi senza esagerare con un'alta definizione anche se vi dirò che io questa qui l'ho stampata ad alta definizione perché non ho cambiato l'impostazione della stampante quindi a differenza di quello che dice la carta vi posso dire che anche se stampate ad alta risoluzione adesso vediamo cosa succede ma io ho stampato così una cosa importante è che dovete mirrorare l'immagine che volete stampare prima di stampare dovete mirrorare l'immagine perché capite che noi adesso dobbiamo andare ad imprimere. guardate che allora aprono il mio shopper, quindi noi dovremo andare ad imprimere il nostro, la nostra immagine in questo modo. Questo vuol dire che verrà mirrorata rispetto a come la vediamo. Ora, nel mio caso specifico non mi interessava, no? Avere l'immagine meno mirrorata, tanto l'effetto finale per quanto mi riguarda è lo stesso, avere il cappello a destra o a sinistra non cambia niente, ma capite che se avete delle scritte... È fondamentale che voi le miroriate prima di stamparle, altrimenti una volta che le avete impresse sulla, sto sulla stoffa ve le ritroverete al contrario. Quindi questa è una cosa veramente, veramente importante. Dopodiché, cosa facciamo? Allora, innanzitutto io mi preparo un attimino perché ho già preparato il supporto. Vi faccio vedere molto, molto casalingo. Cosa ho fatto? Ho preso. Allora aspettate un attimo che sposto intanto questa semplicemente ho preso un tagliere da cucina gli ho messo sopra in più strati una tovaglia in modo da avere uno spessore che non mi va a, a, a passare calore nella parte sottostante e bella stabile per, ehm, per andare ad imprimere la mia immagine quindi metto qui la mia, mia shopper ok, in questo modo qui e adesso come prima cosa dice di intanto dobbiamo scaldare con il ferro da stiro ehm, la parte sulla quale dobbiamo andare ad imprimere l'immagine quindi il mio la mia fresina non è la mia pressina non è ancora pronta però vedo che già è calda quindi io nel frattempo inizio ad andare a scaldare il mio supporto nel frattempo tolgo anche le pieghe perché questa era già stata stirata e piegata e nel frattempo aspettiamo che si scaldi ah ok ho scoperto un'altra cosa perché vedete che era vero che non l'ho mai usata eh? e ho ripremuto il tastino e si è acceso il secondo led questo vuol dire che devo ripremere un'altra volta e si accende pure il te la terza di ondina e adesso devo aspettare che diventano verdi. Ma ci faranno abbastanza in fretta. Diciamo che se non mi fosse accorto di questo particolare, potevo aspettare anche mezz'ora, ma tanto non funzionava. Questo è riprova che non vi, disto, non vi sto dicendo una, una fesseria. Non l'ho proprio mai usata, così come non ho mai fatto il trasferimento immagine. Quindi adesso vediamo un po' quello che esce fuori, eh, perché lo sto proprio facendo insieme a voi. Quindi, mentre mentre aspetto che la mia, la mia pressa diventi tutta verde perché chiaramente dovete utilizzare il ferro da stiro alla massima, al massimo calore quindi dovete aspettare appunto che il vostro ferro da stiro sia pronto per imprimere l'immagine ok adesso è diventata verde per cui ci siamo allora vediamo un po' prendiamo il particolare che ho stampato lo giriamo al contrario così chiaramente l'immagine la dovete piazzare dritta tra l'altro in trasparenza si intravede il disegno quindi no, non si vede benissimo chiaramente però potete avere un'idea del come metterlo dritto quindi abbiamo messo al contrario il nostro foglio e adesso io vado con la pressa a scaldare il tutto in modo da trasferire il mio disegno allora intanto lo passo dappertutto perché vedo che in automatico si attacca un po già al tessuto quindi mi rimane ben fermo e poi vado a adesso tengo un pochino fermo in questo modo in modo da imprimere siate deli cioè, delicati nel senso che allora bisogna tenere sempre più o meno questo vi dico quello che ho letto sulla carta cercare di tenere la stessa pressione su tutto il particolare non muovetevi troppo velocemente tanto voi avete bisogno che l'immagine rimanga impressa quindi questo lo si fa solo col calore e poi c'è anche scritto di avere questo movimento ondulatorio su tutto il particolare con dei tempi che sono diversi chiaramente a seconda della grandezza dell'immagine che dovete imprimere per esempio dice che bisogna farlo per circa 3 minuti su se la grandezza del foglio è quella di una 4 questa è più piccola quindi noi lo facciamo ancora un po' io non ho guardato i minuti perché insomma lo faccio ad occhio ma adesso dopo lo sollevo un pochino lo sollevo un pochino e cerco di capire se se sta succedendo quello che deve cioè se si sta trasferendo l'immagine anzi lo faccio subito per esempio qui sì l'immagine direi che vedo che è già colorato quindi dopodiché qui dice che ci sono due tipi si possono ottenere due tipi di lavorazioni e cioè una volta che si è deciso che l'immagine si è applicata e io vado a controllare e direi che l'immagine c'è possiamo fare in due modi o stacchiamo immediatamente la nostra carta dal tessuto e in questo caso avremo un'immagine che rimane più opaca oppure possiamo aspettare che il tutto si raffreddi e se andiamo a staccare la carta una volta che il, ehm, il tutto è diventato freddo, dice che l'immagine rimane più lucida. E eh, un'altra cosa importante è eh, che per tessuti che andranno lavati molto spesso si consiglia la, eh, la prima situazione, cioè quella di staccare il foglio quando è ancora caldo, in modo che l'immagine rimanga opaca. Ora, io per una questione di tempo, poi farò una prova anche su, per avere la stampa lucida, però adesso, visto che eh, insomma, sto facendo questo video, ho deciso di staccare la carta quando l'immagine è ancora calda, quindi l'immagine rimarrà un pochino più opaca, però... Ah, troppo carino. A ah, troppo bello. Aspettate, sono, sono entusiasta. Scusate, ma come vi dicevo, lo sto facendo per la prima volta quindi volevo capire un attimino il risultato, e immagino che fatto ciò, queste sono proprio cose che, eh, che utilizzerò perché mi piace proprio tanto tanto il risultato. Allora guardate, sto staccando, adesso vado a togliere anche questa parte qui che questo è successo, so anche perché ci sono questi pezzettini, perché io ho strappato la carta, quindi c'erano dei punti in cui la parte bianca della carta era, era rimasta un po' fuori. Sicuramente se voi tagliate con la forbice la carta come dice, come, dice il, come dice il foglio, magari questo particolare non lo avete, però a me non interessa, io volevo provare a fare una cosa e vi faccio vedere. Anzi, facciamo una cosa prima di, prima di farvi vedere il risultato da vicino, che era quello che volevo. Finisco di fare l'ultima cosa. Perché all'interno del, um, all del, del pacco di carta c'è un foglio che dovrebbe essere una carta siliconata, che è questa. Sembra quasi una carta da forno, ma non so, non, non so, non so se è proprio una carta da forno. Quindi, sinceramente, non so se. Eh, se si potrebbe sostituire con una carta da forno usate quella che c'è dentro il foglio dentro, dentro il pacco tanto potete immagino di utilizzarla per tutti i fogli quindi non è un problema dice che per fissare il colore cioè quindi per fissare quello che avete fatto eh, bisogna eh, andare a stirare eh, con nuovamente il disegno con sopra questa carta siliconata che trovate nel pacchetto quindi io vado a fare questa operazione, il tempo è di nuovo un tempo che, eh, che varia dai 20 secondi su un foglio a 4, quindi, vabbè, quindi direi che va bene già così perché questo è meno di un foglio a 4 e adesso andiamo a togliere il nostro foglio. In questo modo abbiamo fissato il nostro disegno. Ora fatto ciò vi voglio far vedere la mia prova, come è venuta, a me piace quindi ora che il risultato è come speravo faccio ancora una cosa e cioè prendo il mio timbro vi faccio vedere quale prendo il mio il mio timbro pensando thinking of you pensando a te e vado a incollarlo qua sul mio vetrino e con i pennarelli della Fabrel Castel, i big brush che diventano, sono dei pennarelli che mi avete visto vol più volte usare, che diventano indelebili, una volta asciutti, vado a timbrare anche la mia scritta sotto il mio disegno per completarlo. Chiaramente voi cosa potete fare? Basta prendere un pennarello indelebile per esempio e lo potete scrivere a mano se siete bravi. Non è il mio caso perché io a mano sono veramente una cosa i miei, le mie scritte a mano sono abbastanza inguardabili quindi preferisco evitare per cui utilizzo il mio timbro oppure potete anche stamparvi una scritta e trasferirla esattamente come abbiamo fatto per il nostro disegno ricordatevi solo di mirare la scritta prima di, di andarla a, a stirare sul vostro supporto quindi adesso premo perché premo bene perché ho solo una possibilità per imprimere bene la scritta quindi cerchiamo di fare un lavoro accurato ok bellissimo guardate ho messo anche la scritta di personalizzazione avrei potuto anche farlo con la mia cricut per esempio così provavo anche gli iron i vinili trasferibili con il calore, ma eh, non ho avuto il tempo di preparare il tutto e quindi farò un video la prossima volta per, far, per farvi vedere come com utilizzo la mia Cricut perché adesso mi sto attivando, non ho avuto il tempo, ma ho già fatto delle cose molto molto belle, ma non ho avuto il tempo di fare video e magari vedrò di, di prepararvi per, per la prossima volta. A questo punto direi che quello che volevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere, l'abbiamo fatto insieme io sono molto molto soddisfatta del risultato. Ditemi che cosa ne pensate